Joseph The Gamer cade il video finisce Su Fall Guys Ultimate Knockout Bella ragazzi l'avete letto dal titolo Stavolta non siamo su Fortnite Ma siamo su Fall Guys Ultimate Knockout E tra l'altro con Joseph The Gamer Ragazzi come potete vedere schermo Oh yeah, allora, va, yeah. Ho visto che l'ultimo video con Joseph vi è piaciuto Quindi il tizio con le 7 è lui Il tizio con un animale in testa sono io Direi di portarci subito nel game E si vola Tra l'altro ragazzi stiamo seriamente volando Volevo giusto dirvi una cosa per assicurarvi che Joseph di Gamer sarà sincero sto facendo registrare Il gameplay anche a lui e infatti ah, Non potre... ti fidi, no, no, ma assolutamente... non ti fidi Ma, ma mai nella vita, tanto è vero Che per appunto andare a distinguere Quali dei due gameplay starete vedendo In alto a destra o a sinistra scriverò Gameplay di Joseph o di Fortu Così appunto riuscirete a distinguerli Ok ragazzi quindi vediamo qua se Joseph Ci fa il piacere di non cadere Anche se io, secondo me questo video durerà un minuto Joseph non vuole farci no, monetizzare mio... Ragazzi colpa sua io sono sempre in primo Ma hanno fatto okay. parte indietro però... Pensavo ti hanno fatto cadere, dice Joseph. Che miseria. Oh, è il tempo eh. di, di partire. Allora, secondo caos. me, qua ce la puoi fare a non cadere. Secondo me, perché è tranquilla eh, la cosa. Mi sono accappottato 5 Cer volte. Ma come? Cerco di dirti dove, dove ti possono far cadere. Così ti avviso. Per ora, non ancora. Vai, ma sono tra gli ultimi. Ma non va niente meglio così ti avviso quando puoi cadere e quando no. Mamma mia, allora praticamente sul salto, quando stai per scendere. Lì se prendi eh. male puoi cadere insomma Vai vediamo ah, se Giorgio ce la fa sì, sì. Io non lo vedo Ma dove sei? Ma non Gio... sono caduto fortuna Ma come sei caduto? Ti stavo aspettando no, no, io Non sono caduto, ah. non sono caduto, eh, mi sono qualificato so... Ah ma ti sei qualificato? Oh, Avvisami io stavo per essere qualificato <ride> Stavo aspettando te Ok, ma vabbè no. Prima tutto a posto Andato, ho sbloccato pure il trofeo Ciao forte ma pure io one small trip Dov'è Joseph? Quindi io sto là oghi, Scusa, non hai capito Ma dobbiamo andare avanti, dobbiamo continuare Se ma tu in no tu non tu Ti sei qualificato? Sì, certo mi sono qualificato ah. Ma io non ti vedo, non ti ho trovato Magari avrò, mi, mi, ti avrò cercato in editing, non è vero wow. Ah no No, vabbè Ma Qual è questo? Ragazzi, ma questo Uno è Joseph come lo fa? No, vabbè, raga, qua Joseph muore. Vabbè, eh... No, vabbè, raga, potete chiudere Forse... già il video. Chiudete il video a posto. è stato un piacere. No. Guardatelo fino alla fine perché vi prometto no, che fino. cadrò. Ma no, ma nessuno ci crede. Cioè, tutti <ride> ci crede. Ma oh. qua, eh. ma questo sì. sembrano quei livelli di Super Mario Sunshine infami. Che dovevi riprovare mimo 8 volte. <ride> ya, yeah, ma veramente. Mamma mia, ma questa no. cosa. Ma che io, a breve... io cado a breve, cioè, io perdo. Tu devi sopravvivere, io sto benissimo. Peppe, tu devi sopravvivere, eh, che tanto bevvi... il video dipende da te. Ah, Mannaggia, sì, sì, sì, io sto No, Fra, io sono nel panico. Io non capisco quanto sia grave se cado. E io non voglio cadere, fra, voglio vincere. No, non ho caduto. Mamma mia, ho perso io. Perdo, non è Jose. Sì, ma voglio Jose. Qua forse sto facendo comunque un game incredibile. Ti Guardami, vedo, ti vedo, vedendo. ti vedo. Ma tu ti sei messo in una zona dove non c'è nessuno. Non eh, vale ma sei un drago bianco, occhi blu Mario interdimensionale. Da no, dai occhi dico, blu profondi, ma no. Guarda, guarda, guarda, non cadrò mai. Guardami, non cadrò mai. Vedo, fortuna. vedo che non sono cadrai fortissimo. mai. Guarda, guardami. Che pro player, che pro player. Attenzione, guarda guarda, guarda uno all'altro. Attenzione, mamma mia. Oh, guarda che trick che ti faccio. Mamma eh. mia, attento. No, Attenzione. No. Attenzione. no, no. È caduto, regalo. Ma mi sono tuffato, sto scemo, no.